Buondì, buonasera, buonanotte e benvenuti a questa nuova puntata con Phoenix Point. Sono gasato, sono gasatissimo. Ho pure il maglione delle grandi occasioni, cioè quello color green screen, perché oggi si fa il botto. Oggi si tira giù la behemoth, una volta per tutte. Il bestione che causa tutte le varie, varie bestie volanti da abbattere, eccetera, eccetera. Quello che non riuscivamo ad arrestare mai. Oggi lo fermeremo una volta per tutte. Quindi non sto nella pelle, facciamo subito sigla e che si incomincia. Eccoci qua, allora, questo è il Behemoth, ci siamo, questa è la missione che ce la libererà una volta per tutte, come vedete questo simpatico bestione gigante che sta camminando adesso nel mezzo della foresta, con il suo bel codone, ha due ali giganti e noi abbiamo il team splittato in due. In questo caso non potremo, non, sare, non sarà utile comodo usare le granate. direi salviamo <ride> scopo della missione è andare in questi punti qua e piantarci dentro il virofago e saranno due punti per ogni lato 1 e due di in più, ci sono queste cose qua, che Dovrebbe essere tipo, non so se le branchie, o qualcosa del genere. Il Bimos. quando si accorgerà di noi, cioè prestissimo, farà delle cose per tramortirci. Se noi gli, lo colpiamo qua, gli faremo fare ciao ciao al tramortimento. La visibilità su niente tu. Eh? Un altro uovo esplosivo. Ah, finché sono uova esplosive. Ecco, quando si tratta di Chiron, è già una un altro paio di maniche. APLU. Applu sono i poison worm, vero? Poison worm. Ed è allertato. Quindi... Hello. dai non male dai deve essere peggio e lo sniper Voglio già tentare di far del mare a quel dannatissimo coso. Bene, di qua abbiamo finito. Dobbiamo andare di là. Di qua non avremo, sfortunatamente per noi, il priest dovremmo cavare da soli A meno che tu non hai il Steel Frenzy Sì che ce l'hai Fantastico Rinnegata Il tuo battesimo del fuoco Non poteva essere più Bizzarro Tu hai già visibilità su una kill Su, una, su un gill Oh già Vai Non gli ho fatto niente Uh, facciamo finta di che eh, facciamo finta di niente abbiamo visto a su alfano e Almeno tu l'hai presa, dai. Ogni tanto si scuoterà tutto, eh. Sapevatelo. C'è un bel... Faccio un bel Firewall qui per capire se c'è qualcun altro e direi che abbiamo finito qualche vermicello, però poteva andare peggio. Il prossimo turno è morto. Allora, proviamo a tentare con un bel rapid clearance di far fuori un po' di gentaglia. Eh? Guarda, tu quanto hai di vita? 144, questo dovresti, dovresti farlo fuori in una botta sola. Hai troppi pochi will point. Sì, va bene, dai. Ti rapid clearance non lo puoi fare. Ah, non lo puoi più fare. O lo stai già facendo. Ricordiamoci che il venomous mirmidon, se ti scoppia in faccia ti fa male. Esploso i una visibilità sul Venus. quello là. Sì, di qua ce la fai. Poi ce la facciamo, dai! per terra benissimo un'altra posto un action point ehm. è già fatta quindi ah dannazione non puoi dor dai l'onore di far fuori quella bestia mi dice che... ah no, malfunction 0%, quindi... molto bene. E BOOM! Riesci a mettere il virofago senza farti beccare? Sei un mito. Donabondio. Proprio mini mini, eh, questo salto. Intanto puoi a andare... L'altro uvetto esplosivo. Lavatrice. Lavatrice intanto. Ah, non puoi... Perché ti ho dato... In rapid clearance, non ci arriverei comunque. Vabbè, tanto tu. non cosa riesci a fare. E non lo beccherai mai. forse forse la visibilità sul gill? se riesce a beccare il no non più ecco Non so sia finito, non è finito tanto bene. Beh, non abbiamo altro da fare. Questo lo rorsiamo. Uh abbiamo altre rinforzi. Puoi scendere di qua senza farti beccare? Vai! C. allora tu uh, ok stai piantando il virus qua ne manca ancora uno e questa sezione l'abbiamo fatta questo non sta bene e penso che tra poco lo arrostiamo questo ghoul alfa è un po fastidioso da questa parte Visibilità su un Arthhron che non è conciato benissimo. Un Tech Mutoid. Posso spostarti di qua intanto. Don Abondion non sei messo benissimo, ma neanche malissimo. Tanto io ti direi, tanto questo è quasi morto, ti direi al riparo e date una bella curata. Per fortuna non ti ha colpito le gambe. Ogni tanto, se vedete oscillare, è perfettamente normale. Uh, tu puoi andare già a piantare la seconda parte del virofago. Questa missione sta andando troppo bene. Sta andando troppo bene. Siamo a due, abbiamo un vermicello che è già mosso in questo turno, e il prossimo turno cercherò di fare uh, altri danni. Qbert. Uh, mi fido Bello questo effetto sonoro Tu sei impanicato ma tanto troppo muori Tu sei morto Tu potresti venire A casa con noi Ma è un po' troppo rischioso Sniper Mutoid Corri va. Più piastre di qua. Abbiamo un'altra bomba. Ah, tra l'altro qua possiamo già vedere... Lavatrice. Lavatrice, che non mi è importante, eh. Penso che abbiamo mosso più o meno tutti. Sì. Aia, ci ha tramortito. Ci ha tramortito tutti. C'è di buono che abbiamo già piantato due virofagi. Ah, non li ha piantati. Questo marksman è terribile. Questa non è per niente una buona notizia Tu non hai neanche dash Sei proprio sotto il fuoco nemico Eh no iniettano il virofago va bene tech mutoid puoi andare da nessuna parte tu E eh vabbè, vabb andiamo più avanti. Stava andando tutto troppo bene in effetti. Uno si beccherà un colpo da cecchino, noi non ci potremo fare niente. No, è inutile. Sto facendo altro. Potresti sparare però non ha molto senso. Eh già, qua fa male. Uh! -huh, uh! -huh, uh! -huh, uh, -huh, uh, -huh, uh -huh, questo c'è un altro di culo? Eh? ma spawnano da qua? Loro spawnano da lì e da là. Tu sei ancora fermo qui a fare cosa? Dona bondi. Non ah, eccole qua, un Jill. Riesce a sparargli a questo Jill? o Non so perché c'è un altro Maniac. 8, 16, 24, 32. Dovrei sparargli. Eh, ma c'è Penchamillion. Rocket Leap. È più o meno uguale. Niente, facciamo fuori anche questi due qua, va. Sperando di riuscire a farli fuori. Ecco, questa non è stata una grandiosa idea. Per andare a far fuori quei gil maledetti. Daisy vuol dire action un ridotti a 1. I can make a difference. Hai visibilità su un gill. prossimo turno li iniziamo a far fuori eh ma non, non serve oddio ne è andato quello a fare là No, non hai visibilità, tu. Forse andando un pelino di qua dovrei un po' meglio. Per chiedere troppo. Lavatrice, lavatrice, lavatrice. Tu sei ancora qui che sta iniettando il virofago. Tu l'hai già mosso. Non ti puoi muovere. E tutti gli altri sono da... Eccolo là. Va bene. Prossimo turno ti incendio. E ora il male, e ora il male, e ora il male, e male. E ora mi farà molto male. me lo meritavo um, ok valeva la pena farlo Quanto hai tu? 8, 16, 24. No. Provaci. Non granché. Niente... Uh... Ma che davvero... 10, bleeding 20, morto. Non sei riuscito a iniettarglielo. La visibilità è un ghilla. Vai. E uno abbiamo fermato Intanto puoi andare di qua E vendicare il tuo amico ancora bloccato quanto tempo ci vuole per iniettare il virofago mi serve assolutamente da fermare un altro ghill il prima possibile fireworm l'abbiamo già fatto rinnegata amante ancora fermo qui e te hai quell'arthron da far fuori A meno che non ti piazzi di qua e inizia a far male al kill. Ma control sul kill. Uh, non credo sia serva molto. Scusa, ancora fermo Ui, ai, ai, ai, ai, ai, ui ai, ai Cosa puoi fare? Tu puoi... Questo affare qua? Anche Spit Red. random per le prossime volte non andare avanti così tanto. Praticamente. Vabbè, vai avanti. Prossimo turno. Iniziamo a, far, a fargli molto male. Bleeding 100. Vabbè, adesso per ribadire. Tanto vai vicino al punto di respawn. Se salta fuori qualcun altro, lo ringraziamo a dovere. Io ti direi andiamo qua e cerchiamo di far fuori il gill prima. C'è un punto di respawn qua? Non credo proprio. E qua non ci arrivi. Ma con Dash sì. Vai, vai, vai, vai, facciamogli del male. Tech ecco, meuto idrova a iniziare ad andare avanti anche tu. Oh, ti sei liberato, bene. Molto molto bene. Visibilità su Gilla. Oh già, proviamoci. Tentaculate. Non so se ti direi di stare qua o... Vai e proviamoci. Sì. Tanto quello è già morto. Arrostito. Abbiamo due guild di meno. Ah. Un paralizzatore. Eh, questo è bravo. Eh? Questo è un cecchino che fa paura. Allora, due kill qua sono state fermate. Stiamo facendo la terza, ci manca la quarta. sono prossimo turno ti risani Tu sei fermo a far cose 18% di possibilità di, di cannare Lamentiamo di smisura Formidabile sta pistola eh? Segnettare il virofago Mettiti in Overwatch di qua, tu hai armi paralizzanti? No, tu hai armi paralizzanti? No, tu hai armi paralizzanti? Manco per l'idea, manco per la ca. Ok. Due armi paralizzanti? Non so se questo fa... Target is paralyzed. Sì, potrebbe funzionare questo come arma paralizzante. Non puoi sputare gun, eh? possibilità di centrarlo non credo pedor pedor pedor Avvicinati un po' Tentaculate qui fermo Con Due vermicelli La torretta E non abbiamo nient'altro da fare Un mirmidone Ci dovrà pensare allo sniper mutoid Si è lanciato nelle fiamme. Si è lanciato nelle fiamme ed si è brustolito da solo. Va bene. Contento lui. Riprendi la torretta, va. Tu sei quello che deve cavarsela col venomous. Sai pentirmi di aver sparato tutti quei colpi là. Infatti. Fumbled! Oh, oh, questa è una cosa brutta, questa è una cosa molto molto brutta, e quando falliscono le, eh, possono esplodere. E prossimo turno. Di venire fuori, uh, mamma mia. L'unica cosa che puoi fare è tentare di paralizzarlo. Uiaiaiaiai, sniper Il turno precedente è stato veramente terribile per te Te lo a sparargli. Mamma mia. Mamma mia che torno terribile. in overwatch tu puoi metterti in overwatch e tu corri siamo tutti di qua È una pistola paralizzante ma non credo ti tornerà molto utile adesso come adesso. Ah, ma tu sei tornato in vita. Meno male che gli ho dato una pistola. Boh, questo non, non, sta, non farà più male a nessuno. Attenzione quel veleno lì. Tu sei fermo qui che fai cose. Tu sei fermo qui che fai cose, quindi... And 20 su 14, quindi l'unico che ci paralizziamo è quello. Paralizziamo è quello là. Ti ho spento tutto l'incendio, no? No, non, non riesce a fare niente tu. Shield Bearer. Non con questo, grazie, ma con questo. mancato mancato di nuovo oh ma tu puoi muoverti adesso Don Abbondio sta facendo cose. Mm. Sniper avrà bisogno di una vacanza dopo questo. Dopo questo turno. Nascosto si fermo! Hubert sei l'ultimo. Non so se sia una buona idea farlo scoppiare, però. Eh? qua overwatch e spero che uno non scolpisca l'altro grazie e gliel'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta addio maledetto affare volante door e dono abbondi e devono le vallare urgentemente. E abbiamo un sacco di ricerche interessanti. Loser Weapons. Infiltrator, finalmente. questo che ci eh, compensa un po' di danno e hey, i mist repeller. control base alleati con New Jericho. For plan next part plan, little more exotic. A pre-war AI capable of accessing and rebooting certain military satellites. The kind of satellite che nessuno one supposed to know about. In other words, Precisely the kind of thing West pays extra attention to. We have. Phase two. With the help of the Phoenix project, New Jericho is going to stop the Pandorans forever. It would appear that diplomatic relations between Sunidrian and the Phoenix project are improving. This seemed like a positive development to me, but I'm curious. So you are a potential ally, not merely fighting the Pandorans, but attempting to. Più 15 a tutti le fazioni a parte l'ultima scelta che non è stata granché come avete visto abbiamo un sacco un sacco un sacco un sacco di roba interessante tentacular Allora, laser weapons abbiamo bisogno di laser weapons, abbiamo bisogno di infiltrator class, più che altro queste sono le cose che ci servono. Laser weapons ci sbloccheranno le armi in comune tra, cioè, tra New Jericho e, e, e Sinedrio. anche questo mm, il plus però così allora Abbiamo un. Non abbiamo niente di mutagen, non abbiamo catturato nessuno. Quindi abbiamo. Tech muted che sta bene. Sniper che ha bisogno di 50. E non ha più la pistola perché gli è scoppiata in mano. Gli è scoppiata in mano. Però abbiamo recuperato questo. Tu bisogna fare doppia classe così impari. Abbiamo una marea di status point alternativi. Devo farti sfruttare quella testa lì. abbiamo 10 di mutagen quindi dobbiamo raccoglierne un po' tu sei un molto scarso sia di qua che di qua oltre al fatto che non sei ancora al top La cosa più importante per te sia willpoint. <ride> tu potresti diventare un assalto così, di d'amblè. Willpower. Willpower. Tu non so perché sei quello che, che ho guadagnato di meno come esperienza di tutti. Ma va bene, va bene anche così nel due piranha, quindi potremmo già fare la, la reverse engineering. Chi lo dovevo dare lock? Non mi ricordo più. Forse è te. Ah, te. Te lo sei cavato così bene con questo. Meno male che avevi questo in mano. Meno male, meno male, meno male, meno male. po' più di will point. Farsighted. Mm. 20 più 1 Potreste andare di questa Anche se è un po' meno di accuracy Lo speed più 2 potrebbe essere interessante Anche perché io adesso ti faccio fare di diventare doppia classe con Un assalto Quindi posso già darti delle armi da assalto, potrebbero essere interessanti, tipo queste. Spider drone, tienili, tienili, ma non so, cioè non, non sono mai trovato bene, comunque. Non, ho mai, non ho mai capito bene queste cose qua. Spese folli, spese folli. Spese folli. Allo drone aveva bisogno di questo. Abbiamo un urgente, urgente, urgente bisogno di questo. che questo team si è comportato in maniera egregia. C'è comunque il saccoccia a quella roba là, quindi va bene. aspettiamo la lore, che ci vuole così invisibili speed meno uno, eh no una mattock of the ancients gallo cedrone dove sei? invece che il martellone dov'è, dov'è, dov'è una mattock? stiamo costruendo. Abbiamo bisogno di un po' di pantaloni, eh. D'assalto, possibilmente, che una velocità, possibilmente. Legiton. Axu. Acolyte. Poi di pantaloni e via. Questo vuol dire che abbiamo bisogno, urgentemente, di Eh, eh invece no, invece no, non sarai invaso da nessuno, caro mio. non fare questa missione qua che non serve un cavolo a parte di risorse. Questa qui sta bene, Alfa sta rispondendo alla chiamata. Gallo cedrone. Mm. ma questo direi che lo lasciamo per la prossima puntata ciao a tutti ci vediamo alla prossima puntata con un bestione volante in meno ciao